Allora, salve, eh, oggi un video un pochettino diverso, ogni tanto di queste cose me ne capitano grazie a Italia Whisky 4, Eco Italia November, che va sempre a caccia di rantumaglia, di roba vecchia e poi me la porta, me la metti a posto, me la pulisci e sa che lo faccio con molto piacere. Sinceramente è la prima volta che vedo un apparato radio di produzione danese Beolit eh, 609 se non ricordo male, eh, FM, ha ah, modulazione di frequenza, onde lunghe, onde medie e eh, onde corte. Classico apparato super terodine, eh, alimentazione solo in corrente continua eh, a 9V con pacco batterie eh, a secco con pila a secco oppure pile stilo spero sinceramente che siano pile stilo standard se no c'è da diventare mati eh, le operazioni si articolano semplicemente in due fasi pulizia quindi restauro estetico eh, l'apparato apparentemente completo di, tutte il, di tutti i suoi elementi e poi controllo del circuito. Sembra che siano guasti di eh, elevata semplicità, non sono sicuramente a livello di mvv blog o di PRIS. Non ci arrivo io a quei livelli lì. E, e quindi iniziamo. Prima fase, eh, lo smontaggio. Dunque, nel retro dell'apparato abbiamo due viti taglio che dovrebbero dare l'accesso al pacco batteria, ci, oh, ci sta pure lo schema scritto in danese siamo a posto e qui abbiamo il pacco batteria sì forse sono formato standard niente eh, vediamo le modalità di smontaggio e poi andiamo avanti allora le istruzioni sono in danesi ma il disegno ok e la maniglia l'abbiamo tolta ah, poi dopo la A verrà la B e a me servono gli occhiali Dopo l'A viene l'A B Viti. Oh cazzo, c'è un prigioniero C'è un dado nascosto, sono molto contento di questa cosa, veramente tanto fare la stupida brava vitina ok quindi mm. e poi il danese è una lingua che sanno tutti no? ovviamente eh, ti pareva te eh, pa pa pa pa pa. ho la vite b Ok, qui c'è un'altra vite. Sono uguali? Mi sembra proprio di sì. Oh, bravi! A me piace quando in progettazione considerano di mantenere tutta la viteria uguale questo è alluminio. E per una radio del 59 sessanta è tanta roba. ok, perfetto. Alleluia, alleluia. Allora, A, B, C. Ah, ok, Ramolde ci va. I. È incredibile non parlerò mai male dei danesi questa addirittura l'hanno messo in ottone perché non si ossidasse complimenti veramente complimenti niente da dire allora era leggermente incollato per lo sporco ma qui ci siamo questo pezzettino di ottone vediamo di toglierlo Okay. Allora. visivamente non mi sembra neanche particolarmente sporca un po' di polvere ma santo Dio ci sta eh davvero un pochettino di polvere questo, questo. Okay. questi non si possono smontare se ne faremo una ragione questo qua è un altro pezzo che va lavato e niente ora ci resta da smontare il frontale veramente con tanto tanto tanta tanta attenzione allora ok l'apparecchio completamente disassemblato e quindi ora si procede a una pulizia del, della parte elettronica a una pulizia delle plastiche a seguito della pulizia della parte elettronica proviamo ad alimentarlo 9 volts con un amperaggio controllato, sperando che tutto sia a posto. Dubito tantissimo dei condensatori. Comunque... E poi quello lì... ci siamo? Ci siamo? Cioè, ci siamo dentro? C'è dentro? Spruzzo? Spruzzo! Ah, c'è una cosa particolare magari questo disco di ghisa che io sinceramente eh, ho detto ma magari sarà un contatto o qualcosa eh, sulla manopola di sintonia mi sa che è semplicemente ed esclusivamente per dare un po' di peso, un po' di sostanza nell'azionamento della manopola. Complimenti. Allora, pulito tutti i contatti, in qualche modo. Eh, cercato di capire lo schema, il positivo è sulla carcassa, va bene, ce ne facciamo una ragione o svampo va il rumore ne fa vale la pena perderci del tempo allora ci siamo che operazioni sono state fatte? Una bella pulizia del circuito con uh, liquido detergente perché l'anima buona che l'aveva prima di Italia Whisky 4, Eco Italia November, eh, il VD40 non si usa, zio mucca sui circuiti. Ci ho messo una vita a pulirlo. Era pieno di VD40 incrostato secco o qualsiasi altro spray lubrificante l'avevano riempito no? e ci ho messo un pochettino a pulirlo eh, ho cambiato un condensatore gli altri, visto che non li avevo come valore sono in tolleranza quindi va bene e... la radio funziona non è il massimo come selettività, diciamo che è molto di bocca larga in FM. Non vedo l'ora, domenica, di provarla ascoltando Roberto. 9610 Radio Italia Solo Musica Italiana con i due Giornalisti. Direi che è molto degno. I, come ascolto, i potenziometri sono stati puliti apparentemente funzionano bene. Ho tribolato un pochettino con la pulsantiera perché tra lubrificante sporco e poi ancora lubrificante e poi ancora sporco non si finiva mai più. Allora, eh, le viterie, la viteria, le componenti metalliche io le pulisco con l'aceto, le lascio a bagno una notte in aceto e poi con una spazzolina di ottone eh, Old Remel eh, do una bella pulita al filetto e alla testa della vite e qui ovviamente qui ci va sì, un lubrificante spray le plastiche visto che non erano bianche ma erano di color panna fortunatamente non ho dovuto fare il trattamento per eh, l'ingiallimento semplicemente lasciate a bagno una notte in acqua tiepida e sapone e poi Spazzolino da denti e via che si pulisce tutta Finito l'assemblaggio, una bella spruzzata di spray siliconico per eh, rivitalizzare un pochettino le plastiche. Niente, iniziamo il rimontaggio e accendiamo la radio, cioè alziamo il volume. Ah, una cosa, mm, ovviamente le pile eh, sono in una misura non standard il voltaggio di alimentazione 9 v non ho fatto altro che prendere un porta pila 9 e fissarla con della gomma piuma all'interno del vano batterie quindi esternamente non si vede niente ma almeno eh, non ho modificato nulla della eh, della struttura della radio se uno poi trovasse la pila secco da 9 o le pile eh, da 15 eh, di questa misura può anche togliere il pacco pila a 9. Bottone di accensione e spegnimento è bellissimo. Ok, rimontiamo. Quelli che si portano la casa Allora, siamo al volume, frontale. montato. Eh, le due antenne lo strano è che avevano nella parte finale eh, del, una guaina plastica io ho messo del termoretraibile sinceramente non so la funzione perché l'antenna è collegata al telaio quindi anche se l'antenna casualmente dovesse toccare il telaio non cambia niente e ora montiamo le manopoline allora, occhiali e pazienza un brano più grosso questo sì. ok ovviamente tutto pulito cacchietino non cinese tutto pulito bene assemblata. Adesso una bella spruzzata di spray per, per plastica perché ha i suoi anni questa plastica. Che ...dribbla eh, Busio che lo mette giù, calcio di posizione in favore dell'Empoli che sta cercando di scuotersi dopo eh, i primi vettori 20... Assolutamente disastrosi da parte della formazione di okay. Aurelio Andrea Zoli, Venezia che è con merito e mantaggio, eh, grazie alla rete di. Insomma, qualcosa di un pochettino diverso dal solito.